Venditalia 2022 continua, siamo allo stand di Gruppo Celli e ci troviamo in compagnia del responsabile Vendite Italia, Sandro Pireddu. Sandro, benvenuto. Grazie a voi e benvenuti anche a voi perché ci si rivede dopo parecchi anni in fiera. E questo per noi è un grandissimo giorno perché ritorniamo finalmente a incontrare i nostri partners e tutti i nostri clienti non solo abituali ma anche quelli potenziali sono quattro anni e sono quattro anni che alle nostre spalle fa capolino la macchina per la distribuzione dell'acqua automatica di gruppo celli nella versione 2.0 esatto 4.0 eh, veniamo qui in fiera con una gamma completamente allargata, quindi un restyling dell'acqua Alma Point ma soprattutto eh, un prolungamento assortimentale con delle novità importanti per quanto riguarda eh, la Niagara e Class che eh, proponiamo in quella che abbiamo voluto chiamare Linea Evo una linea 4.0, quindi completamente digitale e eh, quindi grande opportunità per gli operatori del mondo vending che chiaramente avranno la possibilità di lavorare in un mercato nuovo con macchine connesse. Ecco io erroneamente ho detto 2.0 perché intendevo dire nella seconda versione, in realtà con la versione che ormai si è altamente evoluta si possono fare un mucchio di cose in più rispetto a quella che avevamo presentato ormai quattro anni fa. Facciamo un breve riepilogo delle principali funzioni adatte proprio a coloro che desiderano acquistarla per poi inserirla in uffici, comunità di vario tipo e così via, proprio come una macchina vending. Allora, non sono cambiati eh, i concetti base, soprattutto per quanto riguarda i livelli di qualità di erogazione, ma per il mondo del vending abbiamo aggiunto tutti i principali sistemi di pagamento. Quindi questo diventa eh, per noi un motivo di connessione importante con un canale che chiaramente ha bisogno di queste specifiche. Eh, abbiamo anche eh, aggiunto delle cose eh, molto importanti in lato eh, sicurezza alimentare, quindi sistemi di eh, sanificazione sempre più eh, importanti e sempre più eh, legati ad un mondo che chiaramente ha bisogno assoluto eh, di tutelare chi va a fare refill con la propria borraccia avete presentato però anche altri modelli adatti a comunità alla distribuzione semi-automatica quali sono? Sì, abbiamo l'iClass Evo eh, e eh, la Niagara Evo che chiaramente sono macchine molto più adatte eh, a eh, delle locazioni eh, con una minore affluenza e eh, queste macchine eh, seguono un po' il corso eh, dell'Aqualma eh, Point cioè sono tutte macchine connesse sono tutte macchine che possono trasmettere dati importanti non solo eh, per quanto riguarda la parte tecnica ma soprattutto dati eh, che riguardano l'erogazione, utili poi per realizzare delle vere e proprie campagne di marketing Sono ormai tre giorni, oggi siamo al terzo giorno, che qualunque stand io vada a visitare per realizzare interviste parlo con gli addetti ai lavori, mi spiegano, mi spiegano quello che stanno realizzando e dico oh, Cribio, ma il futuro è qui ma io penso che il presente siamo stati in grado nei, nei, negli anni scorsi di portarlo nel futuro eh, il presente per noi era tutta quella parte digitale su cui abbiamo lavorato tantissimo e eh, quella parte di connessione multicanale che oggi eh, portiamo anche nel mondo vending e noi dunque andremo a parlare ancora di Gruppo Celli anche della nuova divisione che avete realizzato tesa a commercializzare in tutto il mondo le vostre attrezzature su vendingnews.it e naturalmente sulla rivista Benny News il bimestrale della distribuzione automatica. Sandro, che dire? Grazie davvero grazie per il tuo contributo. Grazie a te e grazie a voi, venite a trovarci allo stand chiaramente.